Dobbiamo trovare il dominio di questa funzione. Essendo una frazione imponiamo quello che sta sotto diverso da 0. Valore assoluto di x meno 1 meno 3 diverso da 0. Poi dal valore assoluto c'è soltanto un numero, quindi lo spostiamo a destra. Valore assoluto di x meno 1 diverso da 3. Dividiamo quindi il valore assoluto in due parti. Positiva e negativa. x meno 1 diverso da meno 3. x meno 1 diverso da più 3 nella prima avremo che x sarà diverso da meno 3 più 1 quindi da meno 2, nella seconda che x è diverso da 3 più 1 quindi da 4 sotto forma di intervalli. Qui la funzione non è definita, avremo da meno infinito a meno 2, unito da meno 2 a 4, unito da 4 più infinita.